Quando spesso vado alle conferenze, eh, in giro anche per l'Italia, eh, molti dati non sono mai aggiornati al momento reale, ma fanno, fanno vedere le previsioni che hanno arcolato sempre a due anni prima. Cioè vedere un una slide con che si ferma al 2015, quando siamo al 2019, non è che dà un'immagine un reale di quello che è la situazione. E noi abbiamo realizzato una, una piattaforma di sviluppo per la domotica fai fare da te, eh, che è... Eh, può essere utilizzata proprio nel mondo dell'IoT e della domotica eh, anche industriale e quindi è importante sapere anche chi sono eh, i competitors e le aziende a cui può essere eh, interessante il nostro, la nostra piattaforma di sviluppo per la domotica. Se ci fossero più dati reali sarebbero i primi a essere guardati. Eh, Internet è un grande mondo. Da, da cercare da ricercare e spesso non ci sono dati attendibili su quello che è la situazione reale attuale che, che quindi se istat mettesse su internet dei, dei dati reali penso che sarebbe visto da tutti